Oggi su Ideandoo abbiamo l'occasione di prendere i classici due piccioni con una fava. Perché abbiamo con noi un grande youtuber, ma soprattutto un membro del nostro team. Ecco a voi, Davide! Sì. Sì. Ciao! Allora, Davide, innanzitutto abbiamo una grande, una grande eh, occasione che possiamo fare Innanzitutto, il lancio della sigla in due, quindi questa è una cosa che eh, ovviamente non è mai fatto, ci dobbiamo preparare mai sì. fatto, sì. però può essere interessante. Quindi accendiamo, accendiamo le idee e sigla! sigla. Allora, Davide, una delle prime domande che io ti vorrei fare è: che cos'è esattamente uno youtuber, e che cosa fa e da dove si parte per essere youtuber? Allora. Dalla mia giovane esperienza da youtuber, perché poi alla fine sono due anni che lo faccio, uno youtuber è una persona che è un, è un utente, un, qualunque persona che si che sbarca sulla piattaforma di youtube, quindi dal nome è uno youtuber, che carica contenuti di, di qualunque genere, poi alla fine di quello che preferisce fare. Cosa ti ha portato a, ad aprire un canale? Qual è lo scopo di aprire un canale? Allora, eh, ognuno ha uno scopo proprio, quindi il mio scopo era che ho sempre fatto miliardi di cose, tantissime, e mi è sempre piaciuto farne di nuove, provare, sbagliare, e a volte quando ne parlavo mi sarebbe piaciuto far vedere del materiale, io sono sempre, ironia della sorte, sono sempre stato contro i cellulari, i video, non mi è mai piaciuto... No, Davide, eh, non so, è vero, noi è che vero. siamo social <ride> ti devo tirare un po' l'orecchietta, eh, scusami eh, tanto. Ero, ero, na, ero nato che... Non, Ero contro i soldi, tipo, ero, ero bambino, ero bambino E dopo ho iniziato a fare video, portare del materiale e farlo vedere E Ho detto ok, ora inizio a montare in maniera carina e, e pubblico queste cose qua Dopo mi sono. ho trovato l'argomento molto divertente perché dopo mi sono divertito Perché hai anche delle scuse per, fare, per metterti alla prova, per vederti e avere un ricordo più che altro di, del tuo, delle cose che fai. Ti faccio una domanda, l'altro giorno parlando mi dicevi io da piccolo ero un po' timido, è vera questa cosa? È, vero, è verissimo, è verissimo. Penso che una, una volta all'elementare alle c'era una ragazzina che mi piaceva tantissimo e le, ovviamente ignoravo <ride> spudoratamente. Lui gli ho regalato i, dei cioccolatini, per, con, sotto consiglio della mamma, ha detto dagli cioccolatini per San Valentino, che, che bella figura Queste mamme, queste mamme Le ho, le ho dati i cioccolatini, senza dirgli che sono stato io, glieli ho nascosti nello zaino, quindi lei non ha mai saputo che gli ho dato dei cioccolatini Adesso la troveremo E mi ha, una volta mi ha dato il, il bigliettino con vuoi metterti con me, sì no, gli ho detto no perché ero timido ma non no, Davide, ma non ci posso credere, no, ero molto timido, anche parlare in pubblico è una cosa che mi limitava quindi da lì, mi limita. da, da lì a youtuber, dopo c'è cioè, da, da un po'chino, da un bimbo pochino timido a qualcuno che poi pian piano ha aperto eh, se stesso a chiunque, allora, cosa è sì, passato? Sì, perché eh... È limitante, cioè essere timidi è limitante, perché comunque ti, ti preclude delle strade, ti preclude de, delle occasioni. E ho allora, detto: ha senso? No. Allora cerco di lavorare su questa cosa qua, su questa timidezza. E ci cioè, cioè, ho lavorato, ci cioè, ho lavorato tanto, e, e sono molto contento di, di riuscire a fare certe cose. Devo essere sincero, c'è una cosa che ancora mi, non mi piace fare in video in mezzo alla gente, cioè classico influencer o youtuber che si... Riprende che si riprende in giro, non mi piace ancora, quella cosa lì ancora non mi fa impazzire, però per il resto sono, sono tranquillo, sotto la videocamera sono tranquillo. Ok, adesso facciamo un attimo, un pochino per far capire anche a tutti quanti, qual è il tipologia di video che tu hai scelto di fare? Allora, il mio è un vlog, quindi un, um, la differenza del vlog e il vlog, è che il vlog sono video, e... Ho deciso di prendere la, la mia vita, quindi come se fosse una propria pagina Instagram. Io non ho un target di riferimento, riprendo semplicemente quello che faccio. Quindi vado dalle sfide, alle avventure, le curiosità, i tutorial, faccio vedere cosa costruisco, faccio vedere dove lo provo. Diciamo, lo uso ecco, ecco, questo è interessante, ecco, perché poi il punto di quello che diciamo, mi ha colpito di più è proprio ciò che tu fai, no? Quindi, ma soprattutto le pazzie che tu compi giorno per giorno nei tuoi video. Beh, ok, eh. ecco, raccontiamo un attimo questo aspetto. Ah, allora, ci sono certe cose che mi vengono e le devo fare. E a volte non, ho, non sono cose che non preparo, perché mi vengono e le devo fare. sono a volte ci pensi troppo... Facciamo, so qualche, esempio, facciamo qualche esempio, facciamo qualche esempio. L'altro giorno... E, no, Un mese fa, che era il mio compleanno, non avevo voglia di festeggiarlo, ho deciso il giorno prima di prendere scappare, di andare da qualche parte sono... L'ho visto quel video, l'ho visto E niente, volevo andare a... non ricordo dove volevo andare, ah, a Mallorca, volevo andare a Palme di Mallorca Non è mai stato, ho preso un biglietto economico di quegli ultimi che rimanevano Sono andato in aeroporto, poi vabbè alla fine... Siccome faccio le cose molto improvvisate, ho perso la carta d'identità e non sono partito. Do i documenti, apro il portafoglio e scopro che non ho più la carta d'identità. Mi deve essere caduta da qualche parte, quindi in riassunto, quello là che si muove è il mio aereo. Però sono cose molto. prende vado. Bene, ottimo, perfetto, ok. A volte la mamma non fa in tempo neanche a saperla, queste cose qua, quindi... Ve le vede direttamente su YouTube, eh, magari. Eh, spesso mi scordo di dirlo. Quindi, contenta la mamma. Eh, volevo dire, di mamma, sono a Mallorca, Dico, ho visto la sera prima ho detto... Ah. Ok, il video più bello, quello che ti ha lasciato più qualcosa di più, che mm, cosa è stato? Il più bello in assoluto per me è stato uno dei primi che ho fatto, tra l'altro, quindi è stato montato anche male, perché comunque erano... io eh, sono autodidatta, quindi... Ho imparato a usare i software di montaggio video e proprio con dei tutorial su YouTube. Non ho studiato nulla del genere. E ho iniziato direttamente pubblicando i video, quindi non mi interessava fare esperienze, iniziare già con un canale già fatto bene. Quindi ho iniziato proprio così. Alla buona. Il, più bu il bello in assoluto è stato quello del viaggio a Roma. Ho fatto un viaggio a Roma con la bicicletta di mia sorella che gli ho rubato perché non amo neanche la bici mia. Poveranna, poveranna. E quello povera è stato improvvisatissimo <ride> perché... L'avevo deciso tre giorni prima mh, Di andare a Roma in via, Sulla via Francigena Da Reggio Emilia Pensa che quando sono tornato C'era Telereggio Che mi aveva contattato No poi alla fine non mi hanno... Non mi hanno detto creduto, perché era una storia finta. e non mi hanno fatto niente. Invece, è, do così, Invece sì. è documentata, quindi... È documentata. Sì, ho detto, no, non sono 700 km. Ho detto, sì, se sì, prendi l'autostrada. Noi non mi hanno preso l'autostrada, ho fatto la mia fragilità una strada diversa. Eh, vabbè. No, non, mi, non, era, non, mi, non era quello il mio obiettivo, però... Mi illupi. È bruttissimo. Certo. No, quello lì in assoluto è il video che mi ha lasciato di più. Mi è stata un'avventura veramente molto bella. Bene, bene, bene, bene. E Altre cose divertenti, che cosa... Divertenti poi anche lì per il mio compleanno due anni fa, anche lì molto improvvisato ho deciso, perché non mi piace festeggiare il compleanno, quindi io tipo volevo scappare da mezzanotte dell'inizio del mio compleanno a mezzanotte della fine. E ho deciso di andare a, a Firenze da Bologna stavolta. Con una bicicletta che ho trovato in discarica, una bicicletta quella da bambini, le ho dovuto togliere, le... volevo farla con le rotelline, ma il problema è che con la pedalata, prendevo conto del pedaline, non riuscivo proprio a pedalare, quindi le ho dovute togliere per forza le cose, e sono partito a mezzanotte da, da Piazza Bologna, e sono arrivato a, a Firenze a, a verso le nove di sera, quindi ho, ho camminato tutta la notte su io passo lì Sono arrivato al passo della Passo della Raticosa E sono arrivato verso mezzogiorno Magari ecco attente. Mentre, mentre starei parlando Metteremo alcuni pezzi per far vedere Per ah, far detto, capire detto. meglio Poi, Infatti una cosa che non mi piace dire Che mi vergogna Perché non è ancora una cosa che mi piace Tipo iscrivetevi al mio, al mio canale <ride> No beh perché no non Scusa piace Davide eh, è... gente, tipo, se, vi piace, se vi piace quello che faccio Seguitemi se no non seguitemi No, seguitelo, seguitelo, seguitemi allora, okay. seguitemi, tu mi stai guardando, seguimi. Poi ascolta, altre cose. ecco, una cosa a quale volevo arrivare, che poi un pochino è anche quello che può centrare col discorso di Dian la personalizzazione. Allora, per i mille iscritti, tu <ride> hai fatto una cosa molto particolare, sì, ok? Sì. Raccontacelo un pochino. Allora, per i mille iscritti ho deciso di realizzare una, una statua di me, in grandezza reale, di alta un metro e mezzo Una statua di te? Spiegami che cosa allora, vuol dire statua, realizzare una statua di te. Statua è un po'... Non vorrei offendere gli scultori perché la statua, allora, non è stata fatta in pietra né in marmo, è stata fatta in polistirolo. Polistirolo rivestito in calce, tre strati, più la... L'intonaco da muro per fargli il bianco Poi gli ho, gli ho pitturato le nervature del marmo Ci ho messo tre mesi e la gente cosa cosa che vanno, non le sa perché vedo un video di 10 minuti dice, bello, ma ci sono tre mesi. Sono un sacco di un mesi. po' come, non so, nel Trono di Spade, ehm, parlarono una volta del, delle, delle statue che vengono sì. fatte, che magari vengono visualizzate 10 secondi, ma per farle quanto ci si mette? Ma come quando semplicemente uno va nelle piazze o in, o in qualunque città italiana, passa, guarda, dice bello perché C'è questo duemila anni per farlo, <ride> bello, bello è bello è e Quindi Tu in tre mesi. Non voglio mesi, chiamarla statua, però. In tre mesi hai fatto sì. la tua statua. Sì, sì. Però, devo essere sincero, ho usato il procedimento che si utilizza per fare le statue, quindi il processo è, è uguale. Quindi, ho preso proprio un blocco gigantesco di, di polistirolo che ho incollato da, da varie lastre, dai cappotti termici delle, delle case e l'ho incollato, l'ho tagliato, mi sono preso le misure e l'ho fatto, quindi non è stata una cosa che ho incollato, ho fatto, quindi ho dovuto togliere del ma tanto materiale, è stato quello lì il polistirolo veramente. Cosa ti un aspetti un giro. pochino dal, da, dal futuro e qual è l'orientamento che avrà il tuo blog in futuro? Allora, io ehm, è un blog che ovviamente se cresce fa sempre piacere perché vuol dire che la gente guarda e apprezza quello che fai e... E a volte ci sono degli incoraggiamenti che sono molto, molto piacevoli da, da sentire, non lo, non lo nego, però eh, non sono ossessionato dall'avere milioni di iscritti, quindi io semplicemente pubblico, anche perché se uno ha aspettative, delle enormi aspettative, no, voglio avere YouTube perché devo avere un sacco di follower, è sbagliato perché adesso c'è veramente... Tantissimi, tantissimi youtuber, adesso quasi tutti pubblicano Quindi veramente c'è tantissima gente ed è più difficile crescere Infatti gli youtuber di una volta era più facile che crescessero Adesso è molto più difficile mettersi in, in mostra e, e quindi vuol dire che uno da parte e non sa e non lo fa per i follower Quindi lo fa semplicemente per far vedere quello che, che, che fa Quindi io... Mi piace far vedere quello che faccio e ovviamente più si cresce più ci sono opportunità perché poi magari possono nascere collaborazioni con persone interessanti e ti può aprire porte. È molto Beh, interessante. E diciamo che il, il mio canale YouTube mi ha aperto una grossissima porta. Non è de devo, dire, schiano, ma... devo dire che, visto che io sono stato la persona che ha assunto Davide sostanzialmente, diciamo, il, quello è stato un'ottima presentazione, perché in un mondo dove, dove tutto ormai è social e, e comunque si è tutti attaccati a internet costantemente giorno per giorno, avere mh, come dire, la freschezza di poter vedere anche qualcuno con me davanti allo schermo, oltretutto perché dovrà fare quel mestiere, quindi tu sei stato assunto lo diciamo chiaramente proprio perché Diandu deve crescere, deve, sarai la persona che comunque Presenterà di più anche questo progetto, ci saremo noi, ci sarà un team comunque di, di altre due persone non che pian piano che è un team fantastico, Verrei. Verrei. ci sarà un team di, di 3-4 persone. No, scusa, ci sarà un team di quattro persone che sostanzialmente ti eh, aiuterà in questa cosa. Però, sicuramente tu sarai la persona che, che seguirà di più il progetto di Andu, Quindi io devo dirti che il tuo, il tuo canale ti è sicuramente servito da questo punto di vista perché... è un curriculum esatto ragazza, esatto non serve il curriculum spesso è molto nero su bianco metti quello che vuoi invece è come un portfolio per una, un artista che gli fa vedere tutti i suoi progetti non è che deve mentire sull'esperienza quindi è proprio una cosa tangibile è esattamente e se non ti piace non ti piace se ti piace ti piace esattamente non, sì. non posso mentire Porca quindi, no, devo dire complimenti anche perché m, per la simpatia, non so, cioè a me è, proprio, è stato proprio quello che mi ha fatto decidere, quindi il fatto comunque di in si mostra è m, importante, è importante anche capire... Eh, come sei davanti allo schermo no? Perché tante volte quando uno viene a fare un colloquio C'è quel, quel, tremolio di Oddio, che cosa devo dire, cosa non devo dire E invece Basta essere se stessi Poi alla fine il titolare di solito non ti mangia Esattamente Di solito Non succede nulla, tranne gli stessi. Comunque eh, Direi che il, quello è stato veramente un'ottima un un presentazione. E niente, adesso abbiamo Ideandu da far crescere pian pianino, quindi mi raccomando Davide, eh, molto è sulle tue spalle. Seguiteci. Seguiteci ragazzi. E niente, io adesso ovviamente questa è un po' una cosa come dire... produttiva! Eh, no, no, no, questa è, è, è proprio una cosa che io ti voglio far fare. Perché noi sai, cioè, l'abbiamo ideata assieme, quindi è inutile che <ride> mentiamo spudoratamente, no, ok? Dai, cosa stai facendo, Luca? Però puoi vincere una cover. Sì, anche perché io non ce l'ho, per quindi... Esatto. Mi serve una cover. Perché... Esatto, quindi hai la possibilità di vincere questa cover facendo canestro dietro oh, la canestra. E c'è da dire che mi sono allenato, cioè, bro, non ci sono mai riuscito, non sono mai riuscito, quindi... Tipo, eh, quindi, è molto buono. Quindi, a te Davide il canestro... Ok. Puoi tirare quando vuoi. Di ribalzo detto? Ah, devi decidere. Eh. È entrata. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Io mi mi dispiace, ho risparmiato una cover, quindi... Non ce la faccio, è <ride> <ride> una basket, mi ritiro, è inutile che ci provi. Comunque, ragazzi, eh, diciamo che è stato un piacere presentarvi oggi un membro del nostro staff, eh, spero che l'intervista vi sia piaciuta se vi va di eh, iscriverci iscrivervi no, no, no, no, adesso lo fanno anzi iscrivetevi <ride> a questo punto ok eh, al nostro canale eh, il tema sarà personalizzazione a 360 gradi eh, sarà molto ci sarà sia una parte diciamo ehm, entertainment, quindi divertente, giocosa e sia una parte magari riguardante il business. Eh, quindi qui da Ideandu è tutto, alla prossima, un saluto, ciao! ciao.